Allora, stasera con il giudice e con noi c'è Max Gaetano, che è un attivista di lunga data, nato a Milano. Max è uno di quelli che ha girato l'Europa, in parte anche il mondo, per protestare contro quello che viene chiamato il sistema Birdenberg, ma non solo, se, insomma, è una persona che civilmente, in maniera comunque garbata, è stata presente in Italia, in Europa e nel mondo, per andare a rivendicare i diritti che poi sono di tutti. Allora, io, Max, buonasera, grazie di essere venuto. Siamo con voi, grazie. Di... Vorrei, dire, vorrei dire che al di fuori della Bilderberg, la Bilderberg è un'occasione per parlare con una persona che è eclettica nella sua preparazione, perché noi l'abbiamo già avuto ospite nostro, abbiamo parlato di dieta, è una persona che è impegnata nel campo dei diritti civili e pertanto attenzione a alcuni problemi come quello che di questa sera parleremo che ha un, qualche interferenza, qualche punto di contatto con questa questione dell'epidemia. Noi abbiamo sempre parlato, quindi lo seguirò con grande interesse, ho, ho letto qualche cosa che lui ha scritto, noi abbiamo sempre parlato di, una, di pagine drammatiche che sono state scritte per tutto il mondo. Da un nuovo ordine mondiale, e quindi vorrei capire quali sono i punti di contatto tra questo nuovo ordine mondiale e questa fondazione, che indubbiamente ha all'interno la crema della crema della finanza internazionale. E questo collegamento c'è anche, anche sulla dieta, perché come vedremo Rockefeller, la fondazione Rockefeller, che è nel Bilderberg e che è in America molto potente, è quella che ha affermato i medici igienisti americani che guarivano dalle malattie, come diceva Ippocrate, attraverso l'alimentazione. Ma poi come vedremo, Big Pharma, creata da Rockefeller, ha eh, seppellito questi medici igienisti americani che da 200 anni che dicono che bisogna mangiare vegetale. Diciamo che ci occupiamo delle persone e dei fatti. Non ci interessa la loro estrazione, la loro provenienza, loro, la loro fede, il loro credo politico. Parliamo di fatti, certo. certo. E beh, sottolineiamo che i Rockefeller comunque non sono ebrei, sono eh, protestanti. Eh, no, perché c'è questa esatto, cosa ma che male, sono tutti ebrei, ma si è fatto bene a precisarlo. Perché qualcuno dice che siamo antisemiti perché avremmo citato. Lungi da me grande affetto, no, amore per il popolo ebreo, amore Amore è. perché è un esempio di un popolo che è stato perseguitato, noi non siamo di quelli che neghiamo, noi condanniamo la Shoah, noi vogliamo che siano ricercate fino in fondo le, le, le, le verità, ma il popolo ebreo è un popolo a cui noi siamo particolarmente vicini, perché noi siamo vicini a tutte le persone che soffrono, hanno sofferto e in questa vicenda... Purtroppo anche loro sono vittime di questo sistema. E infatti poi vedremo il grande legame tra l'industria tedesca IG Farben e le industrie eh, nordamericane eh, che sono quelli che hanno dietro i nazisti. Dopo vediamo tutti questi legami. Con Max, i... Ma inizia a parlare, Max, iniziaci a dire, dopo, dopo. Allora, allora. inizia. Allora, Il Bilderberg è una riunione che si svolge una volta all'anno con le più influenti personalità del mondo eh, europeo e nordamericano, cioè degli Stati Uniti e del Canada. Queste persone sono le più influenti nell'ambito economico, politico, ehm, giornalistico, ehm, compresi i segretari generali della Nato, compresi ehm, in ambito giornalistico ci, eh, ci sono i principali direttori di quotidiani del mondo. O italiani, in ambito ehm, politico, primi ministri, ministri eh, dell'economia, ministri del tesoro, in ambito mm, i maggiori industriali. Eh, per, per stare solo in Italia gli agnelli sono i grandi abituoi del Bilderberg, ma mm, il Bilderberg è collegato a tutta un'altra serie di cosiddetti think tank, cioè loro li chiamano pensatori, che sono queste, ehm, si uniscono tutti questi personaggi in violazione della legge Anselmi. La legge Anselmi è quella che dice che le associazioni, anche se non sono segrete, ma hanno finalità che ehm, destabilizzano eh, le istituzioni italiane o eh, i beni essenziali italiani vanno a incorrere nei reati previsti dalla legge Anselmi e questi personaggi fanno tutto quello che è il loro ehm, potere per destabilizzare non solo l'ordine eh, ehm, democratico ma eh, le loro finalità come emerge anche dai loro studi è eh, che non è che sono occultati per esempio la bilateral che è un, un pezzo di Bilderberg, è un'associazione simile al Bilderberg ma eh, oltre agli europei e nordamericani c'è anche il Giappone gli studi latrilateral dicono dagli anni 70 a oggi che il loro obiettivo è ridurre la democraticità dei paesi occidentali perché secondo loro c'è un eccesso di democrazia che porta a un eccesso di burocrazia che porta a impedire i, lo, i loro piani che poi sono un nuovo ordine mondiale che riecheggia in tutte queste organizzazioni dal CFR il, ehm, il Consiglio per le relazioni estere che è un altro loro organo. Comunque se vogliamo dire bene chi è che ha creato il Bilderberg, è stata una spia nazista delle SS, il principe de, dei Paesi Bassi, che vengono chiamati normalmente Olanda, eh, questo principe eh, Bernardo, insieme a esponenti della CIA, finanziato dalla CIA, quindi è stato creato dai servizi segreti in realtà il Bilderberg, insieme ai Rockefeller e insieme um, successivamente poi a Kissinger, che è il trade union tra uh, tutto quello che accade poi a livello di stragi di Stato, gli omicidi, omicidio di Aldo Moro, omicidio di Allende, genocidio dei popoli sudamericani, in special modo Cile e Argentina, Videla e Pinochet erano grandi amici di Kissinger. Um, questo per dire chi sono i personaggi che vanno alla, al Bilderberg e mentre i giornalisti non ne parlano, o ridicolizzano. Perché succede questo? Beh, ovviamente ci sono i principali mass media del mondo che vanno al Bilderberg, ma in Italia eh, pochi sanno che anche il fatto quotidiano, il cosiddetto fatto Bilderberg quotidiano, va al Bilderberg a braccetto con il genocida Kissinger. Um, collegamenti ci sono anche con il foglio che voi ben conoscete per esempio il, il, il giornalista del foglio Capone è uno di quelli che ridicolizza tutti quelli che parlano di Bilderberg. quindi verremo ridicolizzati da questo Capone che non ricordo il nome di Battesimo, forse Al, no, non lo ricordo tutta questa situazione um, ci porta a pensare che c'è un tentativo di nuovo ordine mondiale che sia mh, concentrato su un potere centrale, ma in realtà poi mh, ci sono varie organizzazioni che tentano di influenzarsi a vicenda. Per esempio Big Pharma è sempre stata secondaria nel Bilderberg, ma adesso Big Pharma comunque approfitta della situazione e detta legge. Non so se volete chiedermi qualcosa di più particolare di questa narrazione, perché comunque la IG Farmen, poi spiegheremo bene la IG Farmen chi è. Vai avanti, vai avanti. Allora, la IG Farben era la multinazionale tedesca che ha creato Hitler, sostanzialmente dal punto di vista eh, meccanico, cioè dal punto di vista della creazione della macchina bellica di Hitler, è stata tutta creata dalla IG Farben. Peccato che azionisti della IG Farben fossero anche gli industriali nordamericani, quali le potentissime famiglie Bush, le potentissime famiglie Rockefeller e eh, addirittura la banca centrale americana che erano azionisti della legge Farben eh, filiale americana ma che hanno dato alla struttura bellica nazista tutte le possibilità eh, di creare una benzina che non potevano creare senza i brevetti di Rockefeller perché Rockefeller, ricordiamo chi, come nasce, nasce come Big Oil, come il più grande petroliere nordamericano, poi ai primi del Novecento estende tutta la sfera di influenza alle università di medicina americane creando Big Pharma, le, Big Pharma sostanzialmente viene creata ai primi del Novecento, la fondazione Rockefeller ai primi del, nel 1913 comincia a dare milioni di dollari a tutte le facoltà di medicina affinché unificano un pensiero unico a livello medico e i libri di medicina creati da... E i libri di testo dell'università um, di medicina americane sono tutti allineati al pensiero unico della fondazione Rockefeller la IG Farben quindi è il collegamento con il Bilderberg perché la spia nazista, il principe eh, Bernardo era una spia nazista che lavorava alla IG Farben Rockefeller era socio della IG Farben Rockefeller e il principe Bernardo sono coloro che creano il Bilderberg fino al 1976, che è l'unico anno in cui non si svolge il Bilderberg a parte il 2020. Nel 2020 non si è svolto per la pandemia. Nel 1976, perché non si svolge il Bilderberg? Perché il principe Bernardo è coinvolto in uno dei più grandi scandali della storia militare mondiale. Lo scandalo Locked, che è cantato anche dal grande Rino Gaetano, il quale nella canzone la Berta Filava, fa proprio tutti i nomi, li fa in, in, in, in, in maniera in codice, di tutti questi personaggi, cioè la E.G. Farben, la, la, la Locked, era un'industria che vendeva i re militari a un sacco di nazioni del mondo occidentale e pagava miliardi a eh, primi ministri, ai ministri della difesa, e questo scandalo fu talmente forte che portò alle um, dimissioni del principe Bernardo da presidente del Bilderberg e non si fece il Bilderberg nel 76 a causa di questo scandalo. Eh, anche Pasolini parla dello scandalo Lockheed e sia e questa cosa che anche Pasolini sono gli unici um, intellettuali di quel periodo che cercano di remare contro la P2, contro tutti questi poteri forti, furono Pasolini e Rino Gaetano, che pochi sanno che nelle sue canzoni metteva tutte le parole in codice per denunciare questi fatti. Eh, Tant'è vero che l'unico che eh, parla del santo col vestito d'amianto, che era il capo, Cefis, il capo dell'Eni, il capo della Montedison, è proprio Rino Gaetano. Il, il, il capo della Montelis del Fisse, era potente al pari o più di Andreotti eh, e al pari o più di di della P2 volete eh, qualcosa di più specifico <ride> o è abbastanza? io si devo mi pratica sono io si voi. no penso che sei tu Angelo sei tu purtroppo eh, sì, sei tu hai una ricezione non eccezionale mi sentite? beh abbiamo un io po' di sì, difficoltà adesso che... si sì, sì. ad Angelo volevo dire una cosa in particolare che tutte queste informazioni sul Builder vengono eh, anche un da una serie di sen, giudici sen, coraggiosi sono, sono, sono anche il si sente male io provo, provo a sganciarmi e a riagganciarmi okay, andate, perfetto andate, andate avanti allora, provo a sganciarmi eh. e a riagganciarmi okay. andate, perfetto, Ok, adesso volevo raccontare dei giudici famosi che hanno fatto il Vito, però aspetto, no, aspetto che in... torniamo. Sì, allora, ti faccio una domanda. Entriamo un pochino di più su questo discorso delle facoltà di medicina. Quindi un pensiero unico che era indirizzato a cosa? Se c'era qualcosa a cui era, questo era indirizzato. Allora, era indirizzato esattamente... Al, eh, dopo i centinaia di milioni di dollari dati a queste facoltà di medicina dalla fondazione Rockefeller era indirizzato a, a, affinché venisse aumentato a dismisura l'uso dei farmaci mentre ah, i medici eh. igienisti americani curavano con cure naturali attraverso l'alimentazione ricordiamo Tilden è stato il precursore di tutto l'igienismo mondiale eh, la fondazione Rockefeller pompava l'uso dei medicinali perché? perché essendo eh, eh, Big Oil, i eh, fondatori di, della, del petrolio, essendo loro, si erano accorti che con eh, i prodotti derivati dal petrolio potevano creare anche eh, un sacco di medicinali e quindi il mercato che si apriva dei medicinali era enorme perché era, mh, già aveva saturato al 95% tutto il mercato petrolifero americano. Certo, senti, ma un'altra un domanda, ma... Eh, noi abbiamo fatto un titolo, abbiamo detto, ma c'è un collegamento tra il Covid e questa cosa? Cioè, ce lo spieghi, in linea di massima, anche qui quindi c'entrano i farmaci? Sì, ma in particolare c'entra che chi sta facendo profitto da, dal Covid, le case farmaceutiche. Se all'inizio del eh, Novecento Rockefeller controllavano la maggior parte delle case farmaceutiche del mondo, ancora oggi è abbastanza così, nel senso che Rockefeller è azionista ancora delle principali case farmaceutiche, solo per fare qualche nome, AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Eh, eh, azionista grosso Rockefeller, ma eh, altri collegamenti col covid sono eh, la privazione delle libertà civili. È esattamente il programma del Bilderberg che, alla fine, il Bilderberg è il principale, eh, diciamo, eh, attore del nuovo ordine mondiale. Ehm, perché? Ormai con tutte le sentenze che stanno sentendo, in realtà la mia formazione primaria è giurisprudenza ed è veramente imbarazzante per uno che arriva da giurisprudenza vedere tutte queste sentenze del giudice di pace, del giudice eh, del tribunale penale, del tribunale civile, del, del TAR, tutte, tutte non una esclusa che dicono che tutti i decretini sono tutti incostituzionali. Addirittura uno studentello del secondo anno ha vinto la causa al TAR basandosi sull'anticostituzionalità di queste norme emesse da un professore universitario di giurisprudenza come Conte. Ma dico, ma siamo sicuri che è laureato Conte? Perché? battuto da uno studentello del secondo anno di giurisprudenza. Cioè questo è il livello? Senti Max, però molti mi chiedono, no, dice ma come mai c'è questa influenza così forte in Italia, anche in Italia? Cioè i canali quali sono? I canali mediatici, ricordiamoci che la RAI, eh, i presidenti Rai andavano sempre a Bilderberg, ah, ma anche ultimamente, tipo la Maggioni, eh, quindi la mass-mediaticità eh, diciamo degli aderenti al nuovo ordine mondiale in Italia è abnorme, proprio, proprio alta quasi diciamo a livello degli Stati Uniti, ma mentre negli Stati Uniti mh, molti diciamo pensatori alternativi eh, hanno creato su internet grossi canali alternativi, in Italia eh, stentiamo un po' a sfruttare internet e i canali alternativi di internet, quindi la fanno da padrone ancora la tv, cioè quanti, quanta gente ho, ho conosciuto che si lavava le mani davanti alla Barbara D'Urso che gli spiegava come mettere il gel sulle mani, ma quanta gente ho conosciuto, e io non so, ma neanche di, di elevata eh. ma non ci crederete ma ne ho conosciuti parecchi e um, Angelo tutto bene Sì? Eh, non lo so, vabbè sarà in un posto dove non prende bene poi trova sicuramente lui Ma no, perché poi... con Angelo dobbiamo assolutamente parlare del giudice Alessandrini non eh, lo, so, è... lo so e purtroppo non lui è, ha detto che oggi ricordiamolo che il giudice Giorgiani è stato a Roma domani staremo insieme alle 16.30 a piazza del Gesù Ah, ci sei anche tu. Allora. Bene, bene, bene, bene. Napoli è la città dove è nato il mio amico Salvatore Tamburro, tesi di laurea, la prima tesi di laurea in Europa sul signoraggio bancario. Ha detto che passerà passerà lì e spero che ci parlate perché il signoraggio bancario, come dicevamo prima, è l'arma principale perché alla fine il bill eh, lo, lo spieghiamo che cos'è sì, sì, cos allora, il, il signoraggio bancario è diviso in due grossi filoni il signoraggio bancario delle banche centrali che sono private, mentre fanno chiedere alla gente che sono pubbliche, per esempio la BCE è privata, essendo gli azionisti della BCE le banche centrali europee, le banche centrali europee sono private, per esempio la Banca Centrale d'Italia 95% è privata, la Federal Reserve americana è 100% privata e questo è un filone, l'altro filone è quello delle banche commerciali, che poi sono gli azionisti delle banche centrali, i controllati azionisti del controllore, no? perché poi le banche centrali dovrebbero controllare le banche. Le banche commerciali credono il più grande, eh, la più grande creazione di denaro dal nulla ogni volta che emettono un prestito, o eh, fanno un mutuo, o fanno un prestito a un negozio, a un ristorante o a uno che compra casa, non hanno i soldi, non ce li hanno. Loro ehm, hanno i soldi dei correntisti. Quindi è come se tu porti la macchina, la parcheggi al parcheggiatore e invece che farti dare mh, i soldi dal parcheggiatore perché piglia la macchina, se ne va in giro con la tua macchina, fanno legge fa, o fa delle rapine addirittura, la banca centrale usa i tuoi soldi e li presta, ma addirittura moltiplicati all'infinito. Questa è una cosa che scoprirono gli orafi durante il Medioevo, prima di loro i, eh, i templari, che eh, tanta gente depositava l'oro e poi non lo ritirava. E, e loro emettevano le cosiddette note di banco. La nota di banco attestava che tu avevi un tot valore e potevi usarla poi, come banconota. Si prese l'uso di usarla come banconota. I Templari poi fecero un loro impero su questo, per questo furono distrutti dal, dal Principe di Francia il, il giorno 13. No? Perché il giorno 13 porta sfortuna? Perché è il giorno con cui i Templari sono stati quasi distrutti dal, dal Re di Francia, perché era indebitatissimo quei Templari. Quindi, che succede? La banca ti fa un prestito, non ce li hai i soldi, batte dei tasti sul computer. Crea i soldi, a, a riserva ci avrà il 2%, ma poi con Basilea 3, con tutte queste norme, arriva ad avere il 0% a riserva. Quando tu invece restituisci la rata, non stai creando i soldi della rata sul PC, stai dando soldi veri. Quindi secondo il codice civile italiano è illegale. Il mutuo, perché secondo i principi dell'ordinamento qualsiasi contratto deve um, avere il cosiddetto sinallagma, cioè deve essere, le parti devono uh, avere interessi omogenei, scambiarsi beni omogenei, cioè de non deve andare contro l'ordinamento. Infatti, e ci perché, sono e questa cosa perché la permettono tutti? Cioè, Alla fine, nei prestiti ci sono notai, avvocati, oh, a parte i cittadini, cioè perché nessuno. Si ribella. C'è una domanda per te che dice: Ma questo sistema criminale, si secondo te un giorno sarà possibile smontarlo? C'è solo un modo. L'unica cosa di cui i banchieri, Bilderberg e compagnie cantante, massonerie varie hanno paura è che si espanda la democrazia diretta a svizzera. Ma deve essere dopo quella a svizzera. L'unica cosa: tutto il resto gli fa un baffo, anzi, ridono ridono delle manifestazioni, ridono delle sentenze ridono di tutto ma la democrazia diretta svizzera è l'unico modo che c'è per poterli fare fuori perché? perché eh, il loro modus operandi che è stato molto bene descritto da John Perkins che è il libro si sicario dell'economia è quello di mandare quelli che vanno con la valigetta come John Perkins che va da, è un gioco da bambini vanno da un capo di confindustria un capo di sindacato, un capo politico un, un capo un industriale e gli danno la valigetta piena di soldi se quello lì vuole fare il cedio, va della situazione non li accetta gli minacciano la famiglia e lo fanno fuori ma questo è caduto veramente all'Ende l'hanno fatto fuori Moro l'hanno fatto fuori per dire i più famosi ma poi a ah, quelli meno famosi quanti ne hanno fatti fuori spacciati per suicidi tipo sì, Rao Aspetta, aspetta tu stai dicendo praticamente che anche Aldo Moro è stato ucciso non per quello che sappiamo noi ma è stato ucciso perché allora Aldo Moro, ehm, uno non, andava, secondo, non, andava, non faceva quello che gli ordinava Kissinger, in più pochi sanno che ha emesso le 500 lire di carta, ora il signoraggio bancario della banca centrale ehm, va, eh, non va allo Stato nel, nella, nella, moneta, nelle moneta, nel, nella carta moneta, la zecca quando fa le monetine invece il signoraggio va allo Stato, questo c'è uh, anche un episodio famoso del, di Duisberg, all'epoca governatore della Banca Centrale. che Tremonti, Quando Tremonti gli disse: Facciamogli uno o due euro di, di monetina e, e di carta, gli disse Tremonti a Duisberg: E poi gli disse: Ma tu sei scemo, ti perdi i diritti di signoraggio delle monete metalliche. Moro fece anche le 500 lire di carta, non emesse dalla Banca Centrale, ma emesse dalla, dalla Zecca. Quindi eh, il signoraggio sulle 500 lire di carta, che non erano comunque eh, due centesimi, andava allo Stato. Perché non abbiamo detto cos'è il signoraggio della Banca Centrale. La Banca Centrale emette la moneta a debito invece che emetterla a credito come ha spiegato uno dei più grandi eroi dell'Italia che non conosce quasi nessuno, Giacinto Riti, il professore di giurisprudenza, spiegò esattamente che ogni volta che viene emessa eh, la moneta in cartacea, 100 euro, 500 euro, alla banca centrale costa 20 centesimi, così come riportato anche dalla banca centrale svizzera che dice che sono 20 centesimi il costo di produzione. La differenza fra 500 euro o 100 euro e 20 centesimi è il signoraggio che dovrebbe andare allo Stato. Peccato che attraverso meccanismi derivanti dalla partita doppia, da tutta una serie di eh, stratagemmi messi in atto dai banchieri e imparati dagli orafi, eh, mh, viene messa a debito, si crea il debito pubblico. Ogni volta che mettono i bozzi si crea il debito pubblico. Ma scusate, ma... Questi 2000 miliardi e passa di soldi di cui noi siamo in debito, verso chi? Il 90-95% del debito pubblico è in mano alle banche, le quali non sono stupide, non chiederanno mai l'estinzione del debito pubblico perché è la gallina delle uova d'oro: perché ogni anno noi regaliamo 80 miliardi di interessi sul debito pubblico alle banche. Poi c'è un 5% di nonnine che hanno i titoli di Stato, ma oh, non, non sono certo quello il problema. Quindi questo è il debito pubblico. Questi sono 80 miliardi l'anno che uh, come uh, inizia l'anno vanno alle banche. E ricordate che l'Italia è uno dei paesi migliori del mondo come, um, come avanzo delle tasse, come l'avanzo primario. Cioè una volta ricevute le tasse dal, dai cittadini e una volta pagato tutto quello che deve pagare, stipendi e tutto quello che deve pagare, l'Italia è in attivo di 40, 50 miliardi, 60 miliardi, ma deve dare 80 miliardi gli Interessi del debito pubblico alle banche e va in passivo di 20 miliardi e devi chiedere quei 20 miliardi alle banche, le quali glieli prestano. Questa eh sì, è, è abbastanza scusa. Senti Max, c'è una domanda in sovraimpressione, la riesci a leggere? Sai qualcosa? Non so, di... sì, ma non so cosa sia la gain. Il of... gain vuol dire guadagno, guadagno della funzione. Quindi non, non, anche, con... questa cosa. Sì, non so se si riferisce al trading non so se qualcosa è riferito al trading avevo visto comunque prima uh, un utente che sollecitava anche a parlare di Pecorelli, eh, ha pienamente ragione perché eh, ho mm -hmm. sbagliato a, a, a, Mino Pecorelli è stato il giornalista quello che fece la famosa intervista a Andreotti mm -hmm. dove, mm -hmm. dove, dove ha omegliato Andreotti in quell'intervista e guarda caso è morto poco dopo l'unico giornalista uno dei pochi giornalisti degni di essere menzionati quindi non solo Pasolini e Rino Gaetano, hanno attaccato la P2 e, e, e Andreotti e Cefis, il cosiddetto santo col vestito d'amianto, ma Pecorelli è stato forse il più coraggioso di tutti, ehm, a livelli eh, che forse, eh, cioè forse nessun altro giornalista è stato così coraggioso come Pecorelli. Ehm, quella lì del game non, non la so però, non, non sì, so è tutto. No, no, io immagino che interessa, Però allora, Mino Pegorelli ha fatto un'intervista eccezionale ad Andreotti in cui è stato uno dei pochi, allora Andreotti era una persona di grandissimo potere e l'ha diciamo molto ridimensionato, un po' ridicolizzato, no? eh, ci ricordi un po' gli argomenti se ti ricordi qualcosa? Ma eh, vagamente mi ricordo che gli disse una roba del tipo ma tutti questi collegamenti che lei ha eh, con eh, persone che agiscono per la P2, la mafia, so che fece delle domande tali per cui ci, eh, era imbarazzante eh, eh, vedere Andreotti che, che, che, che, che, che non ricordo neanche come rispondeva, non, rispondeva facendo le sue solite citazioni o le sue solite ironie. era una cosa veramente imbarazzante come imbarazzante per tutte le sentenze che escono oggi contro i decretini di Conte e che usciranno a breve contro i decretini di Draghi. Ma senti, io, io però eh, quindi voglio, voglio risottolineare questa cosa. Quindi tu stai dicendo che certamente la certezza non c'è, che quindi le persone che si sono messe nell'arco dei, dei decenni, negli ultimi cent'anni, contro questa struttura, alla fine, in un modo o nell'altro, sono sparite. Corelli, ma quindi anche. Corelli. Eh, Moro, Moro, la moglie testimonia Moro, che è acquista, cioè. Moro. Quindi, Moro. Sì. quindi ne hanno, dicono ne hanno uccisi tantissimi. Quindi, cioè, quindi mettersi contro di loro significa rischiare la vita. Sì, perché come dicevo prima, solo attraverso la democrazia diretta a svizzera ci si può unire contro di loro. Tant'è vero che gli svizzeri raccolgono firme per fare i referendum contro il signoraggio bancario. Hanno già raccolto 80.000 firme per togliere al, potere, al governo qualsiasi potere di lockdown. Il loro modus operandi, non ho finito di dire prima, riguardo a John Perkins, è minacciare in segreto cioè la segretezza è fondamentale affinché i loro piani riescano quindi ti pagano o ti minacciano in segreto in Svizzera non possono farlo perché minacciare o comprare la metà degli svizzeri che votano i referendum in segreto è matematicamente impossibile no? è come dire se in Italia ci fosse il referendum svizzero che ricordo che cos'è il referendum svizzero eh, succede che eh, l'1% delle persone svizzere eh, prende le firme fa un quesito, lo fanno i cittadini, non lo fanno, eh, non è un, un cosiddetto plebiscito come faceva Mitterrand che faceva i referendum dove lui scriveva il, il quesito manipolatorio, un po' come fanno i Grillini su Rousseau, anzi sulla ex Rousseau, il quesito non lo scrivono gli iscritti a Rousseau, lo scrivono i dirigenti e fanno sempre quesiti manipolatori. Questi si chiamano plebisciti alla Mitterrand. In Svizzera l'1% degli svizzeri raccoglie le firme, fa il quesito, e ehm, va poi al voto non c'è quorum in tutto il mondo, soprattutto in Italia, c'è il quorum, quando si fanno i cosiddetti referendum abrogativi presi per il culo anche da Gaber nelle canzoni diceva, in Italia, per dire sì devi votare no, per dire no devi votare sì perché noi possiamo solo fare un referendum dove prendi una legge vecchia, togli dei pezzi delle parti e cerchi di manipolarla per fare una ricerca, cioè, in Svizzera si pisce addosso da ridere quando vedono i nostri referendum. Quindi se mh, i banchieri e, e, e il Bilderberg volesse manipolare un uh, referendum svizzero non può farlo in segreto, deve pagare come fa le tv svizzere, manipolarle, ma non può farlo in segreto, non può minacciare nessuno perché, come fai a minacciare la metà più uno degli aventi diritto al voto che votano un referendum in segreto? È possibile matematicamente? È possibile. Senti, allora purtroppo il giudice Giorgiani non riesce a rientrare, quindi noi terminiamo, facciamo un'altra decina di minuti e la ri la riproponiamo questa diretta ci rivediamo a inizi settimana va, va no, bene, allora devo parlare no, non parliamo, no, il giudice non ne parliamo l'argomento lo tratterai lunedì o martedì, adesso vediamo in base alle, alle disponibilità tue del giudice ehm, lo tratterete nella prossima diretta però ci sono tante persone che fanno domande c'è cioè qualcuno che ci chiede e David Rossi che immagino sia legato al Monte dei Paschi di Siena che cosa, che idea hai tu? No, no, no, no, non, non ho, ho mai approfondito perché penso che comunque sono pesci piccoli rispetto ai Rockefeller, ai Rothschild, e, mh, no, no, non è vero che in qualsiasi cosa facciamo non serva a niente, scrive un utente, no, no infatti, noi propagandiamo e loro si cagano letteralmente addosso dal fatto che la, svizzera possa, eh, la democrazia diretta svizzera possa espandersi, quindi noi... Se divulghiamo e se facciamo e se imponiamo la democrazia diretta Svizzera a livello comunale, regionale, salario, eh, loro si cagano addosso di questo, perché non possono più minacciare in segreto. Quindi qualcosa si può fare. La prossima volta allora parleremo del giudice Alessandrini, magari io approfitto per dire i nomi almeno, andate a informarvi su chi era il giudice. Sì, infatti, facciamo proprio sul giudice Alessandrini, io, no, io non, non conosco questa storia, però penso che, anzi sicuramente Angelo la conoscerà, ci mancherebbe sì, altro. Sì. Lui indagava su Bilderberg e fu ucciso da prima linea dal figlio di Donald Catten. Il figlio di Don Katten ha ucciso... Storia una storia complicata, voglio dire. Donat Katten, che era uno dei pezzi grossi della democrazia cristiana. E la fuga le figlio di Donald Katten fu coperta dal ministro degli interni, Cossiga. Eh, insomma, quindi, eh. insomma, la <ride> Cossiga quello che definisce Draghi eh, un malfattore che venderà l'Italia e i suoi amichette da Goldman Sachs quindi Cossiga che era già come dire, quello che infiltrava i poliziotti nelle manifestazioni eh, mh, per aumentare gli scontri non era uno stinco di santo che va a dire che, che Draghi è il peggiore quindi se Cossiga già che faceva schifo dice così di Draghi che cos'è Draghi? otto volte al Bilderberg eh. tanto per eh, rimanere in tema sì, allora Max, ma ti faccio una domanda che esce un po' dall'argomento, visto che tanto lo riprenderemo, ma io oggi parlavo con una giornalista, un'amica però, quindi non è un'intervista, la quale eh, faceva, mi faceva notare una cosa, diceva che comunque a una cosa è servita questa cosa, perché io gli dicevo guarda che questa società faceva schifo anche prima, schifo tra virgolette, esatto. cioè, non è che... Esatto. Non è che cioè questa, questa cosa ha messo in evidenza delle cose che in realtà avevamo tutti i giorni davanti agli occhi non è che... e, um, e quindi tu sei d'accordo su questo? cioè lei dice vabbè almeno, almeno a questo punto questa pandemia ci ha messo in evidenza queste cose tu pensi che questo aiuterà a cambiare un po' le cose? sono totalmente d'accordo anche se comunque anche io ho sofferto da questa pandemia io sono un animale sociale come tutti, tutti gli esseri umani sono animali sociali e quindi sono totalmente d'accordo, però mi girano i coglioni lo stesso perché io comunque ho patito e eh, chi mi riderà questo anno? Cioè anche se questo servirà a eh, migliorare forse le cose, perché poi forse, perché tanto senza la democrazia diretta svizzera non so cosa cazzo faremo, chi mi riderà il mio anno indietro? Chi mi riderà i miei amici? Chi mi riderà il tempo che non, che non ho avuto con i miei amici, con, con tutti quanti? Con... Chi me lo riderà? Cioè, va bene, faremo le cause, risarcimento danni, 235 euro al giorno per arresti domiciliari, va bene, 30-40 mila euro, ma il bene più importante di ogni essere umano è il tempo. E chi me lo riderà questo cazzo di tempo? Sì, purtroppo, purtroppo è proprio così, no? Purtroppo è proprio così. Senti, Comunque, una domanda... Sono d'accordo, faceva schifo, a me faceva schifo anche prima la società, eh? non è che è... adesso è, solo me... è solamente un po' più palesata. Ci hanno tolto anno di vita, molti ti fanno i complimenti, quindi senti, secondo te è importante scendere in piazza o la ritieni qualcosa di superato? No, no, è importante ma argomentando, scendere in piazza senza argomentare e dal mio punto di vista l'argomento numero uno è sempre la democrazia diretta svizzera, oltre al signoraggio, al Bilderberg, all'alimentazione che prima Angelo diceva, eh, ho fatto una diretta sulla pagina MV sull'alimentazione fruttariana cosa di cui parlano in molto pochi no? perché mh, se è vero che l'alimentazione vegana piano piano si sta diffondendo, quella vegetariana è già 9% in Italia eh, 2% quella vegana ma come eh, avevamo fatto, detto in una, um, in una Zoom privata di aderenti all'OMV, eh, avevo detto che in Israele era il popolo più sano al mondo, avendo il 6% di popolazione vegana, con un tasso di crescita dell'1%, una cosa incredibile. Dicono che gli italiani sono tanti vegani, perché c'è un milione e mezzo di vegani. Tra l'altro nessun vegano italiano ha mai visto una terapia intensiva, eh? perché la comunità vegana... Io sono, sono vegano, io sono vegano. Lo so, lo so. ma ti stavo aspettando che lo dicessi tu, <ride> che facessi Senti, un... però il fruttarismo spiegacelo un attimo, cioè in realtà significa mangiare solo frutta? È così? Sì, eh, però eh, non è solo frutta dagli alberi, dalle piante legnose, che è la frutta dolce, ma è anche la frutta delle piante erbacee, quindi tutto eh, quello che si coltiva nell'orto che ha un seme, quindi zucchine, pomodori, eh, è, m, melanzane e tutto quanto, è un frutto, ma del resto la, la pianta erbacea più grande al mondo è la banana, eh, e non, è, non è un albero. Quindi non è che se è una pianta erbacea non ti dai frutti, quello che non lo insegna l'università, essendoci il pensiero unico della fondazione Rockefeller, tra l'altro loro si ammantano di tutti questi nomi filantropici, no? la fondazione Rockefeller, la fondazione Ford, Ford era azionista della dell'Igifarben. E adesso cosa abbiamo? Le fondazioni Gates, le fondazioni Soros, che in realtà hanno solo preso esempio dai Rockefeller e dai Bush e da, eh, da tutti questi personaggi qua, che ancora sono dietro le quinte, non è che sono stati sostituiti dai, dai Google e dai My, Microsoft, ci sono ancora... Ehm, non riesco comunque a leggere tutte le, le domande che vengono fatte perché... No, eh, io le, le domande poi te le faccio io, io le metto le cose così, le metto i, i quelli più importanti, i messaggi più importanti. Comunque interessanti. Volevo, volevo ringraziare l'utente che ha scritto di Pecorelli perché Pecorelli è stato veramente un grande... Allora eh, Max, allora va bene, allora terminiamoci qui. Ah aspetta, aspetta, questa domanda qua devo rispondere. Ah, la dieta certo. mediterranea, la dieta mediterranea in realtà, per quanto Giorgio Calabrese spacci una serie di stronzate enormi e, e c'è stato un dibattito anche fra me e Calabrese, a, a, a, a, a, a, a, la, la vita in diretta un'estate, dove io l'ho seppellito di dati scientifici e lui ha ripetuto sei volte non è vero, cioè gli ho detto che tre zucchine e un avocado hanno più proteine di una bistecca, la bistecca ha 19 grammi di proteine, la dose è consigliata è 100 grammi, le zucchine hanno 1,3 grammi di ehm, proteine, l'avocado 4%, cioè la zucchina 1,3%, ma la dieta mediterranea, che lui la spaccia carnista, non è mai stata carnista, la dieta mediterranea nasce dai contadini. Il contadino secondo voi è così stupido che mangia il proprio capitale? No? La dieta mediterranea del contadino è vegetariana, non si mangia il capitale, il contadino, è sempre stata vegetariana, tant'è vero che le malattie nascono, nascono storicamente nei ricchi che hanno la gotta, che si mangiano la carne e, eh, e Big Meat, quella che io chiamo Big Meat, è molto potente, è molto, potente molto più di Big Pharma. E, e, non certo quanto eh, il signoraggio, ma Big Myth è molto molto potente e la maggior parte dei cosiddetti complottisti che indagano su tutte queste teorie del complotto non, ne, non indagano mai su Big Myth. Cioè, per dare un dato che, che è incontrovertibile. Noi possiamo vivere su 5 miliardi di ettari, cosiddetti etteri eh, antropizzabili, cioè vivibili dall'uomo. Sapete su quanto viviamo di questi 5 miliardi di ettari? Cioè vuol dire il terreno che non siano ghiacciai, che non siano deserti, che non siano montagne? Sapete su quanto viviamo? Sullo 0, Perché? Perché l'88% degli etteri vivibili dall'uomo sono in mano a big meat, il 66% con gli allevamenti e il 22% con la produzione di soia e di mangime per animali, cioè che gli danno semi a degli erbivori, poi si lamentano che la mucca diventa pazza, e rimane l'11% di agricoltura nostra, quindi fatti i calcoli, siamo al 99%, noi evitiamo lo zero, noi dovremmo avere um, uh, una casa e un terreno per ogni singolo abitante. In realtà se gli abitanti del mondo diventassero tutti vegani o fruttariani, non ci sarebbe nessuna sovrappopolazione. È solo per gli abitanti carnisti che c'è la sovrappopolazione. Perché certo, se l'88% delle terre è abitabili è in mano agli allevamenti, e poi vogliamo ricordarlo Pasquale? Quasi tutte le malattie? A parte che la, ma la maggioranza delle malattie sono eziologia sconosciuta, ma quelle che non sono eziologia sconosciuta, eziologia vuol dire origine, sono zoonosi. Zoonosi, cioè se c'è un allevamento, e guarda caso tutti questi motti di Bergamo e Brescia e tutti quelli intorno a Milano che vanno poi a, sotto Pavia, Lodi fino a Parma, dove stanno gli allevamenti in Italia? Dov'è eh, l'inquinamento più alto che c'è in Italia? Guarda caso è una pianura padana tutto attorno a Milano. Volevo. Allora. Vole sì, no, no, no, è giustissimo. È giustissimo. Io cerco mai, certamente, vegano. Ricordiamo che, eh, appunto, come diceva Max, la maggior parte delle patologie, tutte le patologie tra l'altro infettive che abbiamo avuto negli ultimi anni, derivano tutte dagli elementi intensivi. Che pensate, sono veramente una focina incredibile di, di patologie. Ricordiamo che la carne, poi, quando parliamo di carne, oggi in realtà parliamo di un insieme di ormoni, perché la carne, almeno come ve la, ce la possono ricordare. 200 anni fa non esiste più, e comunque ricordiamo che la carne rossa e comunque eh, favorisce sicuramente le patologie oncologiche, quindi il cancro del sistema gastrointestinale. Questo è un dato di fatto, lo dicono tutti, quindi praticamente lo sappiamo. Volevo anche dire, leviamoci anche questo concetto che la vitamina B12 ah, ah, ingani, è c'è tantissimo perché la B12 è un batterio, la, la cobalamina, che sta sulla frutta e la verdura. Non è che se mangi la carne la B12, sta Infatti, sulla frutta e la verdura. Quel batterio sta lì. Quindi, però, in realtà, tutto... però questa cosa facciamo così, una, faremo una diretta io e te, casomai, vediamo perché hanno scritto pure il giudice, il giudice Giorgiani e Pegano, a me non risulta, però potessimo... Ma io risulta. gli dissi che doveva fare colazione con le mele rosse... Mh. Abbiamo mandato sicuramente... che... Dobbiamo però aiutarlo ad Angelo a, a migliorare la sua alimentazione perché quando andrà in pensione da giudice diventerà il nostro avvocato mio e tuo, eh? Lo sai questo, per no, sì. Perché un per sì. giudice quando va in pensione automaticamente diventa avvocato, no? Quindi io voglio. Tu diciamo, io so, Giorgio, so. per caso. Ognuno decide come vuole, ognuno fa come vuole. Allora allora inizio settimana metteremo una locandina purtroppo il giudice lo ricordiamo stasera a Napoli perché domani a tutti i napoletani lo ricordo sia io che il giudice Giorgiani Max sta a Milano se no sarebbe stato con noi eh, e praticamente eh, saremo in piazza eh, saremo in piazza e quindi a dare il nostro apporto nonostante qualche difficoltà il giudice oggi si è fatto Roma io non l'ho potuto raggiungere però dico Max comunque io vedo una, una grande partecipazione è un argomento complicato quindi sicuramente non attira, eh, non attira certamente duemila persone però è un argomento secondo me da fare Allora, mi ricordi il, numero, il nome di questo giudice di cui secondo te è molto importante parlare? Emilio, Emilio Alessandrini i cui atti sono stati eh, letti dal giudice D'Ambrosio che li ha passati al giudice Imposimato, questa è la catena e Angelo conosce, ha conosciuto il giudice Alessandrini Ah, è conosciuto. Ah, allora... ah, ok, ok. okay. Allora, domani, domani noi siamo in Piazza del Gesù, tra l'altro faremo sicuramente una diretta. Con Max, allora ci vediamo inizio settimana perché vedo, ci invitano proprio a darti più voce anche dal punto di vista del della tua dieta però le dobbiamo fare separate oggi vabbè è uscito Angelo abbiamo un po' mischiata no? sì. senti volevo chiederti la conferma che tu sei comunque in diretta uh, domenica a Milano a Cinisello Balsamo per la manifestazione contro l'ospedale Buzzi, che vuole allora io ho un amico una persona carissima anzi mi scuso pure con lui che lui si chiama Gaetano Rotondo ed è una persona squisita una persona squisita, un mio caro amico purtroppo, tra l'altro ha stampato tutte le, tutta la, la, la, la terapia domiciliare che abbiamo fatto noi come eretico e domani la distribuirà a Milano quindi io gli ho promesso che farò questo intervento, parlerò proprio dell'azione dei vaccini, di questa terapia genica sviluppata sui bambini quindi di questi esperimenti che oggettivamente lasciano molto perplessi e chiaramente delle terapie domiciliari, sarà un grande onore intervenire. Domenica, e... domenica 25 aprile eh, dovremmo fare questa... Domani. Domani, domani 25 aprile. Domani, sì, hai ragione. Guarda eh, che se... oggi abbiamo parlato di Bilderberg no, no, oh, bene. Alla... Be <ride> no, no, anche perché una delle cose che volevo dire è che eh, non mi sembra un caso che parliamo di Bilderberg alla vigilia del 25 aprile, in cui si festeggia il passaggio di, co di consegne tra l'occupazione nazista e l'occupazione americana. Ok, ok, bravo, io queste cose onestamente sono, sono un medico, infatti alcune cose sono molto ignorante, però perciò mi fa molto piacere, mi fa molto molto piacere ascoltare persone come te e sarà molto bello farlo lunedì. Quindi domani siamo a Napoli, io farò questo intervento, molto Gaetano se lo merita, anzi lo ringrazio, lo scuso di non poterci essere, però eh, diciamo la mia, le mie condizioni fisiche al momento non me lo permettono. Allora, grazie Max, grazie, ci aggiorniamo, così parleremo anche di, di questo giudice di cui parli bene, e che poi è bellissimo il fatto che Angelo l'abbia conosciuto. Allora ti ringrazio, ci sentiamo noi domani e noi ci vediamo inizio, inizio settimana. Ciao a tutti, grazie. Ciao ragazzi.